Nel video di oggi parliamo di identità, o meglio di benessere identitario, che è quella sensazione di benessere che deriva da una sana, e realistica e coerente percezione di sé. Ed è un qualcosa quindi che possiamo ottenere lavorando sul modo con cui stiamo in contatto con noi stessi e con la nostra idea di noi stessi. Perché infatti l'identità è proprio quella, la percezione di sé che può essere un qualcosa a volte piacevole, a volte sgradevole, ma non sempre sana e non sempre fonte di benessere. E perché potenzialmente tutto si potrebbe anche riassumere in un concetto molto semplice legato all'importanza di un'accettazione di sé e del prendersi cura della persona che si è per quello che si è senza tante troppe sovrastrutture però poi sappiamo che anche discorsi molto semplici nella pratica a volte diventano molto complessi anche per alcuni fraintendimenti alcune ambiguità che portano a fare confusione su certe cose. Nello specifico, quando si parla di identità, una cosa che è difficile per esempio è la distinzione del eh, sottile confine tra identità e autostima che è una cosa su cui tantissime persone tendono a fare confusione e che a volte è fonte anche di alcuni problemi psicologici e emotivi. Cioè, una cosa che succede è che eh, questi due concetti a volte vengono amalgamati come fossero la stessa cosa. L'identità è la percezione che abbiamo di noi stessi mentre l'autostima è quel giudizio e quella valutazione che abbiamo di noi stessi eh, su alcune specifiche cose molto contestuali. Cioè, eh, l'autostima di per sé è una competenza ed è un'idea molto contestuale e molto pratica che quindi ha senso all'interno di un contesto, la mia autostima non in gen senso generale, ma contestualmente ha la mia autostima sul lavoro, la mia autostima nella relazione di coppia, la mia autostima nella vita privata. Diversamente l'identità, il concetto di identità, è un concetto più globale, più a 360 gradi, di idea generale di me stesso che è importante invece che abbia quindi soprattutto un certo grado di coerenza nel modo con cui riesco a percepirmi all'interno delle varie situazioni della vita che poi vedranno eh, partecipe il protagonista eh, in questo senso quindi sono due concetti che vanno eh, di pari passo hanno un rapporto tra di loro ma non sono la stessa cosa mentre invece capita che a volte le persone tendano a mettere sullo stesso piano e questo è dovuto uno, al fatto che, chiaro, non ci si pone spesso il problema e quindi si finisce per mettere tutto insieme senza creare dei contenitori in cui distinguere determinati concetti. E due, quello che succede è che l'identità, per quanto sia un concetto quindi potenzialmente così super partes, prendersi cura di quello che si è e accettazione a critica della propria persona e di tutte le caratteristiche che ci si riconosce e di tutta la propria storia e di tutto quello che c'è dietro. Eh, questo però eh, in realtà poi nella pratica è difficile che noi su certi argomenti, soprattutto su quelli che sono così intimi, così importanti per noi, non si abbia un qualche, anche seppur minimo, grado di valutazione anche legato a quanto ne siamo consapevoli. Quando andiamo a parlare di eh, cos'è la nostra identità, di descrivere la nostra identità a qualcuno, eh, non diciamo contemporaneamente tutto. Già il fatto che noi eh, diciamo prima alcune cose e poi altre eh, ha un senso, ha un significato. Ci sono alcune cose che per noi sono più importanti nel descrivere la nostra identità e alcune cose che lo sono di meno. E quello sottende un certo grado di giudizio nei confronti di quelle informazioni. Se vado a prendere ad esempio la mia carta d'identità, sulla mia carta d'identità ci sono scritte un sacco di informazioni che però tendenzialmente significano poco, eh, nome e cognome, che vuoi, non si può cambiare, eh, sesso, che tra l'altro è eh, la definizione dei miei genitali e eh, osservativa dei miei genitali e non della mia identità sessuale, eh, il luogo di nascita che può avere una sua importanza, però magari con quel posto non ci ho più avuto a che fare per tutto il resto della mia vita da dopo esserci nato, eh, c'è tutta una residenza che poi forse eh, spesso ha più un senso fiscale che non un senso del dove davvero vivo, forse il domicilio sarebbe più, più, più opportuno che una residenza, c'è tutta una serie di informazioni che poi dicono davvero poco di me. E, mentre invece se io mi devo descrivere a qualcuno, spesso non, quindi non vado a dire ok, ti leggo la mia carta d'identità, quello che succede è che racconto tutta una serie di concetti, di informazioni, di idee eh, più o meno astratte, più o meno concrete e nel far questo inizio a delineare quello che per me è un'idea del come io mi rappresento e del come penso che sia riconoscibile la mia persona per qualcuno, per il mio interlocutore per il senso dello scambio che stiamo avendo con quella persona Questa cosa è estremamente culturale, non c'è un modo giusto di farla a seconda del periodo storico, ci sono modalità diverse con cui è stata fatta questa cosa. Cioè, per esempio, se questa stessa eh, domanda del eh, descriviti, descriviti la, descrivi la tua personalità, descrivi la tua identità a qualcuno, l'avessimo fatta mille anni fa, è probabile che magari una delle prime informazioni che la persona avrebbe condiviso riguarda magari il suo credo religioso, e quindi definirsi in quel modo magari avrebbe dato la sensazione di star dando un'informazione estremamente pregnante e piena di dettagli, quando oggi sappiamo che interagire con eh, due cristiani, due musulmani, e due agnostici e due atei significa interagire con otto persone diverse che forse tra di loro hanno davvero poco in comune anche appunto nonostante condividano magari la stessa religione perché tendenzialmente sono concetti che sì ok c'è un qualcosa di culturale dietro che avvicina hanno, su quell'argomento hanno alcune idee in comune ma poi ognuno poi è religioso a modo suo come quando siamo in famiglia e abbiamo quella sensazione di essere tra nostri simili, eh, a volte quella è una mera illusione legata all'idea che il fatto di avere alcuni elementi in comune allora ci renda chissà quanto simili gli uni tra gli altri, quando poi ci sono elementi di diversità fondamentali. E allo stesso modo la stessa sensazione ha detto opposto, e anche essa è un'illusione. L'idea di essere sempre diversi da tutti è in parte realistica perché ognuno è unico, ma altrettanto quando viene esasperata, quando ci sentiamo soli nell'universo, spesso quel meccanismo è anche quello, una mancata presa di consapevolezza di quanto tutti noi ci assomigliamo per alcuni elementi. anche Le persone che possono sembrare più diverse poi hanno qualcosa in comune entro un certo grado. E siamo quindi tutti unici e tutti diversi allo stesso modo. E qui è un, è un elemento che forse varrebbe la pena considerare nel momento in cui quindi poi noi troviamo la nostra personale modalità di descrivere la nostra identità, di gerarchizzare le informazioni che descrivono la nostra identità, e questa cosa comprende un certo grado di valutazione, che è in contrasto con quello che dicevo prima sul benessere identitario, cioè il benessere identitario deriverebbe da una critica accettazione di sé, della propria persona, in una percezione realistica e coerente di quello che siamo. Questa cosa qua, quindi in senso assoluto, forse è impossibile, cioè pensarsi in maniera totalmente eh, impersonale, eh, forse non, tanto non è che sia particolarmente utile, ma non è che serva quello per arrivare a un benessere identitario. Però diciamo che è un qualcosa a cui può essere utile tendere rispetto al sapersi vedere in un modo meno personale di quanto altrimenti faremmo perché poi se, inc se incidiamo e eh, stiamo troppo sul fatto di giudicare, di valutare le informazioni della nostra persona, finiamo per confondere troppo identità e autostima, che sono due cose diverse. L'autostima comprende assolutamente un elemento di giudizio ed è centrale, nella valutazione di sé, ma è molto contestuale. Il modo in cui mi valuto in un determinato contesto è un qualcosa che eh, ha tutto un suo senso solo all'interno di quel contesto e non altrove. Il fatto che io possa pensare di essere un bravo professionista, un buon professionista nell'esercizio del mio lavoro, non implica quindi che poi sia una persona eh, valida altrettanto in, eh, mentre svolgo delle attività private, mentre sono in famiglia, mentre sono in casa, eh, sono, o mentre sono tra amici, sono tutte situazioni diverse. E saper vedere la differenza tra queste cose mi aiuta ad avere quindi tanti compartimenti in cui sapermi valutare per le mie capacità, per le mie risorse, per il mio modo di essere in quelle situazioni, con un'autostima sana, diversamente, Tante persone finiscono invece per fare una valutazione estremamente più globale della propria persona e per mescolare autostima e identità, finendo per non tanto promuovere un'autostima sana, che riesce a guardare in maniera effettivamente realistica le singole sfide che affronta, ma spesso le persone tendono a ricercare un'autostima alta, cioè un'autostima in cui si vedono positivamente, si giudicano positivamente, nella speranza che quel giudizio positivo possa essere esteso a tutte le parti della propria vita l'autostima alta non è un'autostima sana è un'alta un autostima che appunto è irrealistica. Il fatto che io eh, mi veda bene in una relazione di coppia e sappia di essere in coppia non significa che eh, vadano a migliorare altri miei aspetti della vita. È soltanto qualcosa specificatamente collegato a quell'area della mia esistenza. Saper fare questa distinzione mi permette poi di affrontare ogni singola sfida per quello che richiede. Mentre invece quando generalizzo, la sensazione positiva a volte diventa irrealisticamente positiva anche su altri ambiti e poi va a cascata a danneggiare la mia identità, il modo in cui mi vedo, perché il modo con cui mi percepisco finisce per creare delle incoerenze. Distinguiamo l'autostima tra i vantaggi dal da quanto sia realistica nel modo con cui viene pensata, l'identità dal quanto riesce a essere coerente nel modo con cui ragiona su più situazioni. Per questo l'autostima realistica è contestuale, l'identità è importante che sia coerente perché è Generica e trasversale a tutte le fasi e tutte le situazioni della nostra vita, è un qualcosa di più, globa più globale nel modo in cui pensiamo noi stessi. E non saper distinguere queste due cose, appunto, ci fa fare confusione, è un'autostima irrealistica porta a un'identità incoerente perché mi penso positivamente per delle cose che non riguardano davvero la mia partecipazione a quella situazione ma riguardano qualcos'altro. Quel modo con cui eh, sto bene con me stesso nel momento in cui mi apprezzo per, senza avere ragione di apprezzarmi è da un lato piacevole, dall'altro può essere eh, causa di problemi, problemi emotivi, problemi psicologici e può portare a tutta una serie di conseguenze sia quando è in positivo nel vedermi chissà chi per delle cose che non sono contestuali, sia quando eh, va in negativo, quindi quando mi penso negativamente perché in determinati contesti sono in difficoltà. Sono entrambi processi che mostrano assolutamente i loro limiti appena si inizia a parlare e possono creare alcune difficoltà come possono essere aspetti depressivi, bipolari o di altre, di altre modalità in cui si ha difficoltà a fare dei ragionamenti equilibrati sulla propria persona portando a volte anche ad alcuni aspetti elementi ossessivi del modo con cui si tenta di eh, poi far rientrare nella realtà nei propri schemi personali perché non si riesce a creare la coerenza con dei ragionamenti troppo rigidi che si ha in testa. Questa cosa proprio è, forse è un discorso che mi rendo conto essere un pochino teorico, eh, ma è un discorso che sarebbe davvero prezioso imparare a fare con se stessi nel... Eh, darti come obiettivo il imparare a distinguere tra identità e autostima. Per fare questa cosa forse potrebbe essere interessante provare a fare un gioco. Cioè eh, una cosa che potrebbe essere curiosa è provare a mettersi lì a descrivere se stessi, magari dandosi come obiettivo, no? descrivere me stesso eh, come se mi descriveste una persona eh, amichevole, un amico che eh, mi conosce eh, come io conosco me stesso, e provare quindi, eh, prendendo un po' questo punto di vista, a descriversi cercando di eh, porre attenzione ad almeno eh, 50 punti, non tantissimi, eh, neanche pochi, 50 punti che siano aggettivi o brevi frasi, concetti, eh, ideali, valori, qualcosa che eh, può essere anche l'aspetto fisico, può essere di tutto, ma qualcosa che mi dà la sensazione che eh, permetterebbe a un'altra persona di riconoscermi nel caso in cui avesse occasione di osservarmi o interagire con me. Quindi sono quello che eh, sa fare i pancake, sono quello che prende la metro a quell'ora, eh, qualcosa che aiuta a riconoscermi, e così che nel gioco dell'indovina chi si possa capire che si sta riferendo proprio a quella persona e non a qualcun altro. E su questo 50 inform informazioni... Possono sembrare tante, ma in realtà sono poche. In una persona ci sono 5.000 informazioni che potremmo dire probabilmente. E invito quindi a provare a fare questo esercizio, questo, questo gioco, perché poi, una volta buttato giù l'elenco, una cosa che vedremo è che alcune informazioni ci viene molto spontaneo dirle subito e le eh, scriveremo di getto sul foglio, altre invece finiremo per non sapere più cosa scrivere o per avere difficoltà di accesso e scopriremo che alcune cose sono più rappresentative del modo con cui noi ci vediamo e altre di meno. Alcune sono cose di cui siamo più orgogliosi, altre sono cose di cui lo siamo di meno. Alcune cose le vorremmo nascondere, altre le vorremmo condividere, alcune cose scegliamo di scriverle proprio perché magari pensiamo sia coerente con l'esercizio che ho appena dato, altre invece eh, pensiamo di non dirle perché non ci sembra coerente però invece poi forse possono trovare uno spazio anche quelle. Tutto è interessante nel modo con cui, da un lato, si va a delineare qualcosa del come ci conosciamo, dall'altro emerge poi una valutazione spontanea di quello che è più accessibile e quello che è meno accessibile e quello è un elemento su cui può essere utile soffermarsi. Se quelli sono elementi che hanno un connotato emotivo, una valutazione intrinseca, nel modo con cui siamo profondamente orgogliosi di alcune di quelle informazioni, mm, ok, Forse è possibile che, se siamo profondamente orgogliosi di alcune informazioni che semplicemente ci descrivono per quello che siamo, forse lì c'è un piccolo contatto tra identità e autostima. E forse può essere qualcosa che è importante cercare di gestire nell'esserne orgogliosi, ma saper rinchiudere dentro un contenitore contestuale quella informazione, senza sentire il bisogno di generalizzare a 360 gradi tutti gli aspetti della mia vita. Come lo stesso modo, ci sono alcuni elementi di cui sono terribilmente disgustato e profondamente in imbarazzo, potrebbe anche lì essere utile cercare di ragionare su quell'elemento e cercare di distinguerlo da quella che invece è importante che possa essere una lettura meno intensa e più leggera di sé per semplicemente per eh, un'accettazione appunto leggera e positiva e affettuosa della persona che siamo e della persona che sappiamo essere, perché l'identità è quello, la percezione che abbiamo di noi stessi e il benessere identitario è quello, un benessere derivante da una percezione di noi stessi che sia realistica, sana e coerente, mentre tutte le volte che invece diamo un preso emotivo eccessivo ad alcuni elementi della nostra percezione di noi stessi, quello se è chissà quanto desiderabile, chissà quanto manchevole, chissà quanto eh, da modificare, chissà quanto pericoloso, chissà quanto eh, disgustoso e inaccettabile, chissà quanto eh, strano e sorprendente, eh, sono tutti elementi che forse vanno a definire il fatto che non stiamo accettando in pieno quell'elemento della nostra esperienza, della nostra identità, ma stiamo invece dandogli un connotato eh, quasi come se fosse davvero qualcosa di chissà che significativo. Mentre tutto probabilmente ha un grande senso nella nostra storia personale e anche i risultati eccezionali dal punto di vista identitario sono solo risultati eh, eccezionali. Tutto c'è il rischio di sopravvalutarlo, sottovalutarlo quando gli diamo un connotato eh, troppo intenso e troppo emotivo. Mentre invece avere benessere identitario significa riuscire a vedersi per quello che si è cercando di, perché no, avere uno sguardo positivo, gradevole ma lieve moderatamente, lieve, lievemente positivo nell'idea di se stessi, che è un qualcosa su cui assolutamente può essere interessante lavorare per cercare di prendersi cura di se stessi. Quindi eh, mi rendo conto che l'argomento è complicato, forse anche io a volte eh, sono eh, complicato nello spiegare determinati concetti. Eh, spero comunque di eh, aver sufficientemente riassunto questo, questo argomento. Nel caso in cui non ci fosse riuscito eh, c'è un articolo su dottorvalere.com che prova altrettanto a offrire qualche piccolo spunto di riflessione su questo tema del benessere identitario. E, um, vi invito quindi ad andare a leggere quell'articolo ed eventualmente, perché no, a commentare sotto questo video, non tanto con l'elenco dei vostri 50 punti che avete eh, individuato della vostra descrizione identitaria, perché immagino che, complessivamente parlando di identità, ci saranno tutta una serie di informazioni private che tenete per, per voi, la privacy è profondamente importante, eh, piuttosto magari può essere interessante eh, condividere qualche vostra riflessione su... Quello che per voi è la distinzione tra identità e autostima, ed è quello un elemento su cui vale la pena che ognuno abbia chiaro la propria personale idea, ricordandoci che una distinzione generale, proprio sintetica e riassuntiva di massima, è identità, è idea generale e coerente di sé, autostima, idea contestuale, specifica e realistica di sé. Quindi queste due distinzioni eh, forse ci possono aiutare come eh, coordinate per riuscire a mettere in luce quali sono le distinzioni tra questi due argomenti cercando di non fare confusione perché quando ragioniamo sull'identità come se fosse l'autostima o sull'autostima come se fosse l'identità finiamo davvero a volte per entrare in una serie di meccanismi emotivamente dolorosi in cui facciamo confusione e poi alla fine finiamo per essere le prime vittime di noi stessi che è purtroppo un peccato. Quando facciamo confusione, mi raccomando, confrontiamoci con le altre persone, cerchiamo di parlarne in generale. Se siamo in difficoltà, chiediamo aiuto, che è il primo passo per migliorare. Io sono Valerio Celletti e ci vediamo al prossimo video.